Vuoi metterti in regola con il pagamento delle cartelle? Con la rottamazione terre, il saldo e stralcio puoi pagare in misura agevolata e con rate fino a 5 anni per aderire hai tempo fino al 30 aprile 2019. Come? Presenta la domanda con il servizio Fai da te sul portale di Agenzia delle Entrate e Riscossione, con la posta elettronica certificata o allo sportello. Per maggiori informazioni vai su agenziaentrate riscossione.gov.it